Ciao! Avevamo queste tre foglie, momentaneamente le metto da parte, le seleziono tutte e tre e le metto tutte quante in una nuova collection, che chiamo foglie, e la nascondo, la, rendo, la disattivo e non la utilizzo. Sposto prima di tutto il cursore al centro e mh, posso anche andare a nasconderlo come era all'inizio e creo un nuovo oggetto Grease Pencil vuoto. Per ricominciare a disegnare la cosa interessante di grease pencil è che sono oggetti di blender come tanti altri quindi posso usare anche per animare o comunque in tutte le situazioni le caratteristiche di blender che funzionano per le mesh guardate faccio di nuovo un disegno come avevo fatto prima mi trovo al fotogramma 24 non è qui che vorrei essere mi sposto di nuovo al primo e anche questo keyframe lo sposto Esattamente qui per essere sicuro di disegnare fin dal fotogramma numero 1. Vado in draw mode e se prima avevo disegnato delle foglie adesso disegno qualcos'altro. Eh, disegno Ho un layer che posso appunto chiamare lines e poi anche qua lo rifaccio fills. Ho creato un oggetto Grease Pencil vuoto e quindi me li devo creare a mano. Ho solo questo materiale ma io utilizzerò la modalità con i colori e quindi i materiali non mi servono. Ehm, prendo un colore grigio piuttosto scuro. E notate che ho creato una palette nuova, l'avevo già creata anche prima. E posso salvarmi dei colori con il tasto più e quindi adesso mi sono salvato questo. Questo era il primo col quale avevo disegnato le foglie. Ora disegno dei sassi ho sbagliato, ero sul livello Fills, ricordatevi che con la scorciatoia U potete scegliere il materiale e con la scorciatoia Y potete anche cambiare layer. Disegno, come dicevo, qualche sasso, uno un po' più grande, uno un po' più piccolo. E ora con un altro colore che magari... Prelevo e, e, e metto sempre, posso farlo anche un pochino più azzurro, metto anche questo in palette per poterlo avere a disposizione, vado a dipingere le, le zone più chiare. Facciamo anche un po' d'erba, li, li sto disegnando come elementi separati, quindi per disegnare dell'erba torno a un materiale che non abbia riempimento, scelgo un, uh, un colore che possa essere adatto per dell'erba, aggiungo anche questo alla palette per tranquillità, ink pen va bene però magari aumento il raggio, anzi potrei utilizzare ink pen rough che è un po' più, vediamo, Sì. E però mh, eccolo qua, scelgo questo colore qua, faccio qualche ciuffo d'erba, Ho creato questi elementi e eh, adesso li vado a separare esattamente come avevo fatto prima per le foglie. Però qui non c'è nessuna animazione per cui sarà più semplice perché è un unico keyframe. Vado in, uh, in edit mode, P selected strokes, P selected strokes, P selected strokes. Ecco qua, adesso ho tutti questi elementi, potrei anche rinominarli tutti quanti con... CTRL F2, oggetti selezionati, nuovo nome, nuovo elementi. Ok, adesso li ho tutti qua e posso anche loro metterli in una collection apposita. Collection elementi del terreno. Ecco. Anche qui ho un problema di origine e quindi per ognuno vado a cambiare l'origine, quindi seleziono il primo, e metto il cursore che ho nascosto e mi serve di nuovo, vediamo se si sì, è posizionato lì, non mi serve essere precisissimo, set origin, origin to free di cursor, poi questo potrei usare maiuscolo R per ripetere l'ultima operazione, maiuscolo R, maiuscolo R, adesso ognuno di essi, al suo pivot. Quello che intendevo eh, con il fatto che abbiamo a disposizione i classici elementi presenti in Blender è che per esempio io potrei creare un piano, eccolo qua, eh, tiro via la registrazione momentaneamente perché non vorrei creare animazioni con questo piano in questo momento, anzi riporto il cursore all'origine e eh, riporto il piano diciamo all'origine Ingrandisco questo piano, si trova un po' troppo in alto, lo porto giù e lo ingrandisco ulteriormente, G, Y, lo porto in maniera che, ecco, che sia qui a filo della telecamera. Adesso questo piano potrebbe essere il, il mio terreno, gli creo un materiale, abbiamo visto nella lezione con il gatto che eh, si può usare un materiale di tipo emission e dargli un colore unico mi sposto anche in visualizzazione renderizzata, tipo un colore di terreno, e questa è una mesh qualsiasi di Blender, e quindi ha le opzioni, per esempio, di particelle. Quindi io posso creare un nuovo sistema di particelle, di tipo Hair, e all'improvviso appaiono tutte queste particelle, sono mille, potrei farne cento, sono lunghe 4 metri, un metro, facciamo, e eh, i segmenti di ogni particella non, non mi servono, posso abbassare il numero di segmenti ma non è importante perché nella sezione render io posso dire invece di disegnarli come dei path di andare a disegnarli come oggetti e anzi di andare a disegnarli come oggetti presi da una collection. E qui posso definire quale collection? Quale? Quella degli elementi del terreno. Non li noto perché la scala è molto piccola, se mettessi la scala 1 Vedete, sono apparsi, sono piatti, ma sono sul terreno tutti questi elementi. Se premo Pick Random, prende degli oggetti dalla collection in maniera casuale e se premo anche Object Rotation, adesso gli oggetti sono ruotati in una maniera diciamo che è, almeno è in piedi, non è quella che corrisponde. Per aggiustare il tutto devo andare sotto opzioni avanzate e scegliere la rotazione e ora posso decidere di ruotarli oggetto sulla X, perfetto, e volendo con questo posso variare la rotazione, però insomma avete capito che sono riuscito a far spuntare tutta, tutti questi elementi dal piano, o ancora quelli originali, ma li posso nascondere, ed ecco quindi che sono apparsi tutti questi elementi sul terreno, è qualcosa che si può tranquillamente fare eh, normalmente con le mesh, ma come vedete adesso, L'ho fatto con gli oggetti Grease Pencil, tra l'altro ho a disposizione anche il conteggio e quindi per esempio eh, adesso di tutti questi elementi terreno li ripristino, eh, vediamo questa è tutta erba, quindi queste tre, eh, una, due e una tre, sono le erbe e quindi CTRL F2, nuovo nome, erba, in maniera da riconoscerle, e questi CTRL F2, sassi così anche se sono tutti nella collection elementi del terreno li riconosco e ora posso per esempio dire che di sassi eh, del primo sasso 1, eh, del secondo sasso in proporzione 2, del terzo anche 2, di erba 1, 2 eh, in maniera che ce ne siano di più, eh, di quest'altro potrebbero essere tre eh, e in questo modo diciamo, posso decidere la, la proporzione tra di loro, se voglio molta erba devo solo alzare il numero di conteggi in tutte le, le mesh con scritto erba e sa ci sarà più erba che non sassi e questo tra l'altro vedete sono leggermente conficcati nel terreno proprio per dove ho messo l'origine degli oggetti se io li ripristino posso decidere con l'origine quanto devono essere piantati diciamo nel terreno quindi se io qui spostassi il cursore per esempio un po' più giù qui eh, eccolo eh, tasto destro, set origin, origin to free di cursor, si spostano leggermente in alto eh, e quindi questo diciamo decide quanto siano conficcati nel piano. Ecco che abbiamo usato una funzione normale di Blender, quella delle particelle, per eh, sparpagliare degli oggetti Grease Pencil e questo è un modo piuttosto interessante di riuscire a gestire facilmente le cose, anche perché mh, sto pochissimo ad aumentare il numero eventualmente a, ehm, appunto a cambiare questi conteggi ma anche a cambiare la scala per esempio fare tutto un po' più piccolo e anche aggiungere del, delle variazioni casuali sulla scala eh, quindi più alzo questo numero più ogni istanza del, dell'erba dei sassi sarà diversa e quindi diciamo che ci sono tutte le opzioni che ovviamente dovete imparare in un normale corso di Blender eh, posso dare un, un po' di randomizzazione sulle inclinazioni, questi elementi non sono animati però potete facilmente animarli per esempio con la modalità di sculpt che abbiamo visto per le foglie possiamo andare ad animare l'erba eh, volendo e quindi avere la sensazione del, del vento che muove l'erba. Grazie e alla prossima!